Roger, my friend, Radio Uniform 7 November. My call sign Italy Zulu4 Victor Queen Santiago Grazie mio amico, grazie mio amico Mi chiamo Alessandro, buona luce a te Bye bye, 73 Io sono un po' basilito dalla scelta di querzetta.com Vabbè che è, una, è un sito privato, è un'associazione privata, eh, gratuita, l'utilizzo può essere anche gratuito, però trovarmi dei colleghi all'animatore di una certa nazionalità, tutti bannati, a prescindere, tutti bloccati, è una cosa scandalosa. Diciamo meglio, è una cazzata. Perché... Per me i radiamatori russi sono miei amici, a prescindere. I radiamatori ucraini sono miei amici. Ed è una cosa veramente scandalosa, senza parole. 73. Il mondo radiamatoriale è altro.